Buongiorno, buongiorno da Santorini, l'isola più bella e soprattutto l'isola più romantica di tutta quanta la Grecia è un'isola molto piccola ma nonostante ciò è un'isola che offre tantissime cose da vedere soprattutto le due città principali, Fira e Ira e poi le spiagge, una più bella dell'altra noi siamo in compagnia di lui, venite con noi a esplorare l'isola, andiamo a... Siamo di alla Red Beach e il consiglio che vi do a tutti è quello di non seguire chi scrive su internet mettetevi i costumi vecchi, attenti agli asciugamani non è vero, cioè non, non sporca assolutamente certo è una sabbia differente una sabbia vulcanica, russa però non sporcate nulla volevamo andare a vedere un'altra spinaggia ma poi in realtà ci è venuta fame e quindi facciamo un piccolo spuntino Allora, se vi trovate a Perizia vi consiglio il tavern che è un localino carino che sta in riva al mare e si mangia veramente molto molto bene. Adesso ce ne andiamo a casa, doccia e poi aia. Giusto? Dai e tutti aia! Ia! Eh, eh, Siamo io e che si fa io guarda il tramonto dal castello beniziano. Oh, no.